Diamond League 2017, Bruxelles, incanta la Miller, Thompson brucia talù. e Miller confeziona la miglior performance di serata. Nei 400, il suo incedere è regale. La consueta eleganza si abbina ad una rara ferocia, da cancellare l'onta mondiale. Corsa a 2, sulla retta d'arrivo è Miller, Nazar emerge la prima, potente, sicura. 4.946, la Nase rapproda comunque al primato nazionale, prima volta sotto i 50 netti, 4.988. Di spessore anche il duello spalla a spalla tra Hassan e Kipiegon nei 1500. L'olandese mantiene la corda ed impedisce il sorpasso alla keniana. La Kipiegon resta sulle code della rivale, esce prepotente negli ultimi 50 metri e chiude in 35.704, personale stagionale. La Muamma recupera invece lo scettro dei 400 HS. Piace il confronto con la Enova. La Ceca costruisce la miglior prova del 2017, si porta a 5.393, ma cede per 4 centesimi. Nei 5000, Ellen Nobiri, 142.588, regola Kip Kiroui e Teferi, mentre Manangoi rafforza la sua leadership nei 1500. 33.897, spunto finale per anticipare Mekissi. Il francese opta appunto per i 1500, rinunciando ai 3000 siepi. Tra le barriere, è splendida bagarre. In tre si staccano dal gruppo. Jager, dopo il lavoro delle lepri, assume il comando e sgrana il plotone. Alta frequenza, falcata ampia, resistono Kipruto ed El Baccale. Questultimo lancia laffondo in netto anticipo, Jagr alza bandiera bianca ed addirittura cade alla riviera, Kipruto resiste e si impone con una volata incredibile. 80.473 per Kipruto, Jager si rialza e recupera la terza piazza. Elaina Thompson brucia la talluna e i 100, un centesimo divide le due. 1092 per la Thompson. Successo giamaicano anche al maschile, 1002 di Blake, poi Rogers e il giovane forte. Liles, 2000, si prende i 200. Tramonto di fuoco, in tre sulla stessa linea, Battuti Webb e Guliev, il campione del mondo. Amos, 14453, detta legge negli 800, Ben i polacchi Lewandowski, secondo, Exot, terzo, Shubenkov e glaciale nei 110 HS. 1314, precede Ortega e Merit. 400 a Santos. 4.567.